Devo dire che sono particolarmente soddisfatta che ci sia una convergenza trasversale per quanto riguarda il tema dell'elettrificazione delle linee regionali. Chi c'era nello scorso mandato sa molto bene che quello era un pallino mio in particolar modo e mi sono spesa su questo tema anche con qualche soddisfazione perché eh, diciamo che questo impegno sta, mh, sta portando, e lo riconosco, ad impegni importanti per un asset che la Regione, e guardo l'assessore Corsini, non a caso, deve eh, rimanere strategico. Eh, come sono strategiche le linee, appunto, la Parma suzzara e la Ferrara suzzara La Ferrara suzzara è questa linea di 81 km, dei quali sono già elettrificati i primi 46, fra il capoluogo e Poggio Rusco, Mentre i restanti 35 fino a Suzzara sono ancora percorribili solo con treni a diesel. La linea che va da Suzzara a Parma è di 44 km, quasi tutti ad oggi privi di elettrificazione, compresi i primi 13 fino a Guastalla, capolina della linea per Reggio Emilia sulla quale sono in corso lavori per consentire il passaggio dei treni ad alimentazione elettrica. Se in tempi rapidi fossero elettrificati come dire in maniera prioritaria i tratti fra Guastalla e Suzzara e fra Suzzara e Pozzurusco che complessivamente sono di poco sotto 50 km sarebbe possibile fare viaggiare treni ad alimentazione elettrica fra il porto di Ravenna collegato con rete RFI a Ferrara e l'area del distretto delle ceramiche fino allo scalo di Dinastano, oppure alla stazione di alta velocità Medio Padana che incrocia la linea Fer Reggio Emilia-Guastalla. Si tratterebbe questa di un'operazione di enorme impatto per la logistica delle merci della nostra regione e nell'intero bacino padano perché consentirebbe sia di togliere dalle strade migliaia di camion, sia di eliminare ricorso agli, alle inquinanti motrici a diesel. Inoltre riuscirebbe a migliorare in modo decisivo anche la mobilità delle persone, per esempio rendendo più, più fluidi e veloci i collegamenti fra Mantova, in Lombardia e Reggio Emilia, anche in funzione dell'interscambio con la rete ad alta velocità, con la stazione Medio Padana, servita anche dalla linea Reggio Emilia Punto Guastalla. In altri termini un intervento che comunque è di per sé limitato determinerebbe però eh, un immediato, tangibile e rilevante vantaggio costituendo un tassello ineludibile della svolta green da assicurare con decisione e eh, tempestività. Sul fronte della mobilità è chiaro che una ripartenza completamente nuova deve essere fondata sulla mobilità elettrica sia delle persone che delle merci questo è un impegno che stiamo cercando di portare avanti eh, il più possibile, si è visto in sede di bilancio quando abbiamo chiesto di ehm, stanziare risorse anche per la riconversione del parco auto eh, dei comuni, come è importante farlo anche per quanto riguarda i privati cittadini. L'elettrificazione delle due tratte da Guastalla a Suzzara e da Suzzara a Poggio Rusco, rappresenta un atto fondamentale per la ripartenza green, per la nuova mobilità elettrica, per la mobilità e la logistica sostenibile, che deve rappresentare una delle principali conquiste della durissima lezione che ci sta impartendo la pandemia. Assegnare quindi priorità all'elettrificazione del, del collegamento che va da Guastalla a a Suzzara significa rendere collegabili con treni ad alimentazione elettrica il principale porto industriale dell'Adriatico settentrionale, che costituisce il naturale scalo marittimo industriale del bacino padano e i distretti dell'Emilia centrale e occidentale, l'asse del Brennero con l'Emilia occidentale. Significa unire fra loro collegamenti veloci e sostenibili eh, città come Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Mantova, Verona pa Parma. Significa creare corridoi alternativi a quello nord-sud dell'asse del Brennero e a quello est-ovest della linea ferroviaria parallela alla Vemiglia, da Milano a Rimini. Significa anche valorizzare, come eh, si diceva anche prima, il nostro patrimonio, perché quelle linee allora pensate per treni a trazione diesel sono il risultato di interventi e lavori effettuati nei decenni, in qualche anno addirittura all'inizio del Novecento. Oggi noi dobbiamo comunque qui, e ora fare la nostra parte, è questo il senso della risoluzione che abbiamo presentato che è finalizzata a impegnare la Giunta a tenere sempre alta l'attenzione sul tema dell'elettrificazione delle linee ferroviarie regionali e in particolare a definire priorità all'interno del quadro di interventi che sono necessari, operando per garantire al più presto l'elettrificazione delle tratte, come si diceva, fra Guassale e Suzzara, rendendo al più presto percorribile interamente con treno ad alimentazione elettrica il percorso fra Mantova e Mantova. Poggio e eh, Reggio Emilia. Naturalmente eh, siccome la risoluzione anche della maggioranza va eh, nello stesso senso della nostra risoluzione e eh, si pone gli stessi obiettivi, eh, sottolineando anche l'importanza di elettrificare le nostre linee, come Movimento 5 Stelle la voteremo.